Cioè, porco, parola Oppure Dio, parola uh, Cioè, capite? Non il... Uh, que quel di questo Dio, cioè Assolutamente mi, mi spiace se qualcuno si è sentito offeso O l'ha pensato in quel modo Scusatemi, non era quella la mia intenzione Semplicemente ero un attimo distratto Non ci ho manco fatto caso, veramente, raga, scusate Mentre gioco poi non, non sto attento a ciò che dico Quindi... Scusate comunque, raga, veramente Non ci ho, ho fatto caso, è mia colpa Nel frattempo lei detta No, ragazzi, no, non dite stronzate Non ho detto porco e subito dopo la parola Ho dato un po' di spazio Per intendere un'altra parola Quindi ora non dite stronzate, gentilmente. Ma perché questo coso fa 60 in edition? Io non capisco Cioè, pure dovrebbe essere pompa del nonno eh. Non è che Non è l'arma più stupida del gioco, vorrei dire Vabbè, però poca Vabbè, mo mi parte Vabbè, ok, adesso sono morto, raga, semplice Cioè, vorrei dire, vabbè, ok Io non faccio domande, accetto in silenzio Questo tipo poteva eliminarmi con una facilità Veramente ridicola Brumhouse, gli scaffo No, ragazzi, semplicissimo controller Utilizzo solo i control free Non altro Se li potete comprare, in descrizione C'è il link di affiliazione di Amazon E eh, che culo Ah, quanto è stato? 200, 220, non ci ho manco fatto caso, bello vero? Che cavolo di gente ci sta! Stay focused, stay focused! Ok. Era tutto calcolato ovviamente, non stavo morendo. Comunque mi raccomando, iscrivetevi al canale se non siete già iscritti. E attivate <ride> la campanellina, ragazzi. Specialmente se siete nuovi. Non ho jump, però ok. Perché sti bug? Che palle? Perché non? Usa il falò. Uh, ci conviene? Eh? Quanti ne ho? Uno? Non so. Ma magari vediamo nelle chest lì. Ho visto un tack, ma non ci interessa. Allora, allora, vediamo, vediamo. Chi ci sa, chi ci sa? Ho sentito gente fai dare. Venite, papà, venite. Non, non, non spaventatevi. Tanto perdo, tanto sono scarso. Oddio se fightono nel campo antigravitazionale È una rottura de... de hones. Quindi vorrei evitare se possibile Ok quello è entrato dentro il lift Quindi non c'è sta più Sperando che non torni da me Che altrimenti si via da ground E non ho troppi troppi materiali Ma wow, voglio se ci riesco Ok non, a un certo punto no. È andato pure fuori dal mio campo visivo Cioè il gioco non lo caricava più Per quanto era lontano Quindi fa niente ci ho provato Servono un po' più di materiali In realtà ci vorrebbe un robot con il quale prenderli Però vabbè allora. Perché l'ultima live serale? Perché poi vado in vacanza per una settimana Vi ho lasciato comunque già dei video fatti Come il video della sensibilità Che so che lo levate in tanti E la madonna che... Questo è proprio aimbot Mamma mia ho fatto paura, raga. Questo però ci ho levato 88 praticamente Guardate come spara col cecchino Ah raga, ma c'ho un lame bot! Ma che è? È inquietante! Vai, vai, sali, sali! Sali, sali! Ma che cazzo è stato? Io con sto tipo non ci voglio più giocare, mamma! Ma stiamo scherzando! Ma all'improvviso, così! Ma si è Cioè, non lo so, è... È diventato un Megazord Ma da solo, cioè, ha fatto tutto lui Cioè, si è trasformato In un Megazord, regà, ma stiamo scherzando Eh, vabbè, muovendo un cuore Giustamente, guarda, non, cioè, non avevo alcun dubbio Eh, lo so Io un nemico pure a sinistra, è eh, quello, cioè eh, Cioè, abbiamo un robot Guarda, guarda che Ho Un robot di fianco, guarda, invece di allearci No, no, ma cosa sta facendo Vabbè, muori Ok, uno verso uno, uno verso uno Ci sto, ci sto Va bene, va bene Il robot ora ti esplode così Intanto gli si sconda tutto Ok, easy Scappa cellemesis, ah sì Ma dove è spawnato? Infatti, raga, io non ho capito la mia preoccupazione, il mio stupore è stato dovuto. Cioè, è dovuto al fatto che è sponato un robot. Cioè, capite che sponato. Non c'era! Non, non c'era. Veramente sponato. Ma che è uccidere quel tipo? Ah, buonasera? C'è un robot? Ok. Beh, signor robot, guardi. Io ho due jump. Quindi volendo. Posso fare capata di provare a eliminarti. Insomma. So che tu sei lì, allora se mi vede Finché sto sulla zipline Non mi può colpire Perché quei razzi, c'è cioè, sono troppo veloce Ti prego, fammi partire Affamer, affamer, Non fotti con battuto gamer fare 90, devo fare 90. Fuck, mi sono bloccato sul mio stesso 90. Ah, quanto è bella questa cosa. Devo dire la verità, col combat del kid è mollo. Ah, non capisco dove sono. Oh, pompate il nonno, ragazzi. Ridiamo e scherziamo ma va sempre la sua sporca figura. Ci avviciniamo ai 59.000, si spera, ragazzi, si spera. Se la gente non si iscrive non ci arriviamo. Se la gente si iscrive ci arriviamo, semplice. Sto ballando marshmallow. Io madonna ti chiaro. Ti, ti Mi sto sentendo in colpa, non voglio parlare. Gli stream sniper buoni vanno risparmiati. Frate, ma io questo non avevo neanche capito perché era stream sniper. Ma non credo. Non credo fosse stream sniper. Ho i miei dubbi che fosse stream sniper. Vabbè, tu sei morto. Non mi potrei mai colpire. Non, non ce l'ho... Non, non la puoi fare. Non... Ragazzi, abbiamo trovato il modo per counterare i robot. La zipline. La zipline è l'arma più forte per counterare un robot. Vai, vai, vai. Vai, vai, sì, sì, sì. Bravo, bravo. Complimenti, complimenti, complimenti. A parte che mi faceva danno al robot A un robot che non c'era tra l'altro La cosa è abbastanza inquietante Cioè il robot si era distrutto Sparavo mi ha fatto un 30 di danno a un veicolo Non si sa cos'era Nessuno lo sa Nessuno lo vuole sapere Vabbè arato Questo pure Va bene Volendo possiamo fare 17 bombe Sono tre nemici lì Se mi riesco a fare 3 Ok vabbè Si scende a 16 bombe regà Bello Oh Cristo Io ti odio. Ok, tu stai boxato. Sinceramente, non so come eliminarti. Eh, vabbè. Non sei stupido. Invece si, sì. pensavo sarebbe stato più difficile. Ok, e infatti è difficilissimo, tenendo conto del fatto che ora sono morto. Qualcuno mi spiega perché questo tizio è immune ai proiettili. Allora, sono curioso di questa cosa, eh. Safe, lo so che sei velocissima e sei anche un po' infame, però dammi un secondo, ok. Allora, sulla zipline così mi faccio pure a secca a terra, nel caso no, non è in safe, ok. La safe più intelligente è qui, credo. Come ci sto arrivando non è intelligente Vabbè ma quello ormai credo sia Sia chiaro a tutti Probabile che qualcuno sia lì dentro Probabile Non Non deciso Però Raga ho sentito costruire dai Sono i nemici che non si fanno vedere Eh infatti questo qui è uscito Vabbè si sì, frate però voglio dire Ho tutto il bene Provaci a non. Oh! Ha sparato col pompa, linfame Potresti modificarmi, grazie Come ogni persona normale No, questo si alza Questo si alza probabilmente perché io un po Ho rotto l'ess Però anche lui l'ha rotto a me mm. Ok, abbiamo capito dov'è l'altro Lo teniamo in zona nord-west Ah, sono morto Non so perché l'ho messo così male, sinceramente. Posso fare 15 bombe, raga Se non faccio altre stronzate Se Dio me la manda buona Perché mia schifo di vita Perché sono così deficiente oh, Questo era bravo ma ah, veramente, eh? Ho recuperato questa cosa? Va bene, va bene GG, let's fucking go, babe Let's fucking go Non so come l'ho vinta Veramente colpo di fortuna, quel ledge Ma GG Semplicemente GG, non dico altro Buono così